Piccolo video aggiornamento speciale, ragazzi. Non ci sarà nemmeno la intro perché non sto registrando dal mio, dai miei dispositivi. Quindi vi vorrei solo dire che siete stati tutti espulsi nel mio club a causa di un hater di cui non farò il nome perché non voglio metterlo in risalto. Quindi vi dirò solo che ho messo il club aperto e potete di nuovo entrarci tutti. Sarete tutti soci tra nei miei mod e se rientrerà di nuovo anche questo hater lo espellerò così non vi succederà più niente mi scuso ancora per il disturbo vi ricordo che quando saremo a 100 in questo club di nuovo potrete entrare anche nel secondo sempre gestito da me quindi mi scuso ancora perché non sono stato io in prima persona a fare tutto questo gran disastro e il club comunque è di nuovo aperto a tutti voi grazie per l'attenzione e mi scuso ancora